corpo, in tangenziale! Andiamo a comandare con il concerto del locale! Andiamo a comandare pizza base del locale! Andiamo a comandare! C'è un palco lì al su! Andiamo con le spalle! Andiamo a comandare! Il problema della testa funzionalità Non è fatto, non solo che fa Non testa che gira come che va Se la musica è Non so se sono passo, o Faccio so a Andiamo a comandare Andiamo a comandare forzo a ponerare, DJ Friedrich, DJ Friedrich. Andiamo a comandare il fuoco per locale. Come spalle! Andiamo a comandare